Oggi prepareremo la ciambella a nutella e amaretti. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono amaretti, farina di tipo 00, zucchero, uova, latte, olio di semi di vanillina, lievito per dolci, sale, nutella e amaretto di saronno. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. e gli amaretti e li facciamo polverizzare per 20 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola Aggiungiamo le uova, l'olio, il latte, la farina, il lievito, La vanillina, l'amaretto di saronno che è facoltativo e il pizzico di sale. E le azioniamo i bimbi per 3 minuti a velocità 5 Trasferiamo metà del composto in uno stampo a ciambella del diametro di 22-24 cm unto con lo stampante staccante per teglie. Nell'altra metà di composto aggiungiamo la nutella ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5. Versiamo il composto sul, sulla parte bianca. Adesso con l'aiuto di una forchetta andremo a variegare la ciambella cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-50 minuti circa la torta è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo ciambella variegata Nutella e amaretti. Grazie e alla prossima ricetta!